Ciao a tutti oggi prepareremo la torta di nocciole il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 15 minuti circa. Gli Ingredienti sono burro morbido a pezzi, farina di tipo doppio nocciole tostate, zucchero semolato, vanillina, la scorza di un limone, uova, rum, lieviti in polvere per dolci e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Per la ricetta ci servirà una, uno stampo con apertura cerniera del diametro da 22 cm che abbiamo rivestito con carta da forno sul fondo e unto con il nostro staccante per teglie sulle pareti laterali. Nel frattempo preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Trasferiamo il trito e teniamolo da parte. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno lo zucchero. le scorze di limone e la vanillina. E azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale, posizioniamo la farfalla, mettiamo il burro. e le uova. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 3. Dal foro del coperchio aggiungiamo il rum e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Recuperiamo con l'aiuto della spatola il composto che si è depositato sul coperchio, brulliamo un po' sul fondo, adesso aggiungiamo le nocciole tritate. La farina e il lieve in polvere per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto. A velocità 4. Il composto è pronto, rimuoviamo la farfalla e trasferiamolo nella tortiera. Adesso cuociamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.